lamentare se domani mattina un missile sarmat colpisce l'aeroporto di centocelle base del covid e con esso distrugge 3 milioni di romani grazie grazie augurando